I bambini vengono chiamati a scuola da Lavina, la nostra assistente sociale, in piccoli gruppi durante tutta la mattinata in modo da non creare assembramenti. Poi, uno ad uno, entrano all'interno degli uffici. Bene. Qui i bambini incontrano Emma, che è un operatore sanitario di una clinica ospedaliera di Dandora, con cui abbiamo in atto una partnership, Emma si occupa di misurare la temperatura con questo termometro a luce yeah, infrarossi. La è a 6.9. A seguito di questo um, Emma fa una breve chiacchierata con i bambini per sapere se stanno bene. Qualora avessero bisogno di medicinali possiamo fornire um, fin da subito il paracetamolo o um, lo sciroppo per la tosse, lo vedete qui. Eh, durante questo processo la Vina, la nostra assistente sociale, si occupa di raccogliere eh, tutti i dati riguardo i bambini, chiede come stanno i loro membri familiari, eh, in alcuni casi i bambini sono accompagnati dai loro genitori più piccoli, eh, in alcuni casi raggiungono la scuola da soli. Eh, dopo questo processo i bambini ricevono l'unga, due pacchetti di unga, che è questa farina di mais, che viene utilizzata per mh, preparare l'ugali. L'ugali è uno dei piatti tipici della cucina kenyota, e viene consumato eh, quasi tutti i giorni dalle famiglie eh, viene utilizzato per accompagnare verdure o, o carne quindi è di vitale importanza per, per le famiglie